Nella seconda parte, in questo video, presenterò passo dopo passo come si deve fare per calcolare il totale giornaliero di ogni dipendente, il totale giornaliero e settimanale per l'intera squadra, la possibilità di usare questo modello per tutte le fasce di orario, diurne e notturne, la possibilità di assegnare o meno una pausa obbligatoria, non pagata. Prima di inserire le formule per i totali, dobbiamo capire come sono state create. In una giornata abbiamo l'orario di entrata, l'orario di uscita e la pausa. Se l'orario è diurno e senza pausa, il totale della giornata è semplice, una somma fra la differenza dell'orario di uscita meno l'orario di entrata. La condizione essenziale è che l'orario di uscita deve essere sempre più grande o uguale all'orario di entrata. Per un orario diurno con la pausa non pagata abbiamo bisogno di una condizione essenziale l'orario di uscita deve essere sempre più grande dell'orario dell'entrata. Il totale della giornata è una somma tra l'orario dell'uscita meno l'orario dell'entrata meno la pausa. Per un orario notturno con la pausa non pagata invece, la condizione è che l'orario dell'uscita più piccolo dell'orario dell'entrata allora il totale della giornata diventa una somma fra l'orario dell'uscita l'orario dell'entrata più 1 che sono 24 ore meno la pausa noi ci abbiamo proposto di soddisfare tutte queste tre condizioni. Allora la nostra formula diventa un po' più complessa. Il totale delle ore lavorate in una giornata diventa una somma che conterà uh, due condizioni se. Beh, se l'orario dell'uscita è uguale all'orario dell'entrata, allora l'elemento sarà uguale a zero. Altrimenti, se l'orario dell'uscita sarà più grande dell'orario dell'entrata, allora il eh, risultato dell'elemento della somma sarà l'orario di uscita meno l'orario dell'entrata meno la pausa. Questa soddisfa l'orario diurno con la pausa non pagata. Altrimenti dobbiamo inserire l'orario notturno, l'orario di uscita meno l'orario di entrata più 1 e meno la pausa. Ogni elemento della nostra somma avrà questa forma. E adesso proviamo a inserire queste form formule. Totale ore giornaliere. Per prima cosa dobbiamo creare la pausa. Come abbiamo fatto nel video precedente abbiamo creato due cellule, in una c'è scritto la pausa e nell'altra scriveremo il valore della pausa. Come la pausa vogliamo essere variabile per soddisfare tutte le condizioni imposte, faremo una convalida dati, come abbiamo fatto con la postazione. Creeremo un elenco. Pausa può essere 0. Diamo un formato ora formato personalizzato. Ora i minuti. Zero per soddisfare la condizione quando la pausa è pagata e inclusa nell'orario. Oppure Possiamo inserire un'ora o mezz'ora, dipende quanto è la pausa obbligatoria, non pagata. Questo elenco lo inseriremo sempre in una tabella, così di poterlo compilare con i dati che ci servono ulteriormente. E lo denominiamo. Selezionandolo, lo denominiamo di pausa per poterlo usarlo, no? usarlo per la convalida dati adesso torniamo nel primo foglio per creare la nostra convalida dati che ci permetterà di gestire la pausa quanto desideriamo noi con valida dati origine da elenco origine f3 id pausa allora adesso abbiamo il nostro elenco dove possiamo variare la pausa diamo un formato orario preferisco di usare i formati personalizzati Per ore e minuti e adesso partiamo con la nostra prima formula del totale il totale di lunedì e come abbiamo parlato in precedenza dobbiamo inserire una somma dove il primo elemento sarà formato in questo modo Se L'orario dell'uscita. Propriamo wizard per poter vederlo meglio. È uguale all'orario di entrata. Il valore sarà 0. Altrimenti dobbiamo inserire una nuova funzione se. Mettendo il cursore fra le parentesi, riusciamo a aprire Wizard e inseriamo le altre condizioni. Se l'orario dell'uscita è più grande dell'orario dell dell di entrata, abbiamo da fare con un orario diurno e il risultato sarà l'orario dell'uscita meno l'orario dell'entrata meno la pausa. In caso contrario, avremo da fare con l'orario notturno. Per facilitare le cose, questa cella dove abbiamo il valore della pausa la denominiamo pausa e useremo dalla scheda funzioni. Usa nella formula. In posto della cella 21 useremo la parola pausa, cliccando Usa nella formula. Così si capirà meglio. Riapriamo Wizard per finirlo e in caso contrario significa che l'orario è notturno e la formula diventa l'orario dell'uscita meno l'orario dell'entrata più 1 se no ci dà un numero negativo meno la pausa usa nella formula ok abbiamo finito nostro primo elemento, nostro primo dipendente. Riapriamo Wizard per la somma, passiamo al secondo dipendente e partiamo di nuovo. Se... Clicchiamo in mezzo alle due parentesi della funzione per aprire Wizard l'orario di uscita è uguale all'orario di entrata, il risultato sarà 0. Altrimenti, di nuovo la nostra bella funzione SE per applicare le altre due condizioni. Cliccando in mezzo alle parentesi si apre Wizard e abbiamo se l'orario dell'uscita più grande dell'orario dell'entrata, l'orario diventa diurno e la formula sarà l'orario di uscita meno l'orario dell'entrata meno, inserisci nella formula, parola pausa. In caso contrario avremo un orario notturno, l'uscita meno entrata più 1 e meno la pausa. Questi passi si devono ripetere con tutti i dipendenti. Per riaprire Wizard della Somma, per aumentare il numero dei dipendenti, ci conviene di cliccare dietro all'ultima parentesi e mettere un punto e virgola. Così aumentiamo gli elementi della Somma. E partiamo. Terzo dipendente. Stessa cosa. Se. Ripetiamo tutte le formule. Fino a quando si arriva all'ultimo dipendente. Se uscita è più grande dell'entrata, orario diurno. In caso contrario, significa che orario è notturno e allora facciamo orario dell'uscita meno orario dell'entrata più 1 e meno la pausa. Abbiamo finito la nostra formula. Abbiamo dimenticato di, di chiudere qualche parentesi, ma la formula funziona. Per vederlo meglio, Fatto che il risultato è giusto, cancelliamo un po' di dati. Qui abbiamo 6, 14, 8 ore, 22, 6, altre 8 ore, meno 2 pause di 30 minuti, e il risultato è giusto. Copiamo e completiamo per tutta la settimana incolando la funzione nella giusta posizione incolla funzione una nuova verifica l'area di entrata alle 6, l'area di uscita alle 14 e 30, significa 8 ore e mezza, meno la pausa, 8 ore. Il totale settimanale, delle ore settimanali, sarà una somma che conterà il valore. 1 Totale di lunedì più totale del martedì mercoledì giovedì venerdì, sabato e anche la domenica. Ok. In questo caso 23, 8 più 15 sono 23. E la funzione è stata impostata in modo giusto passiamo al totale delle ore settimanali con lo stesso metodo utilizzando la riga di ogni dipendente iniziamo con la nostra bella formula uguale somma Primo elemento sarà l'uscita e l'entrata del lunedì. Se. Apriamo lo wizard. L'uscita di lunedì. Spostiamo un attimo per vedere meglio. È uguale all'entrata del lunedì il Risultato sarà 0, altrimenti inseriremo la nostra seconda funzione se. Apriamo su Wizard e mettiamo le condizioni. Se l'uscita di lunedì è più grande dell'entrata del lunedì, il risultato sarà un orario diurno con la formula l'orario dell'uscita meno l'orario dell'entrata meno la pausa usa nella formula caso contrario l'orario sarà notturno l'orario dell'uscita meno l'orario dell'entrata più 1 e meno la pausa e abbiamo finito con primo elemento passiamo al martedì. Prendiamo wizard la somma, secondo martedì. Se. Prendiamo wizard. L'uscita di martedì è più grande, è uguale all'entrata di martedì, e questo fa giusto caso nostro, il risultato sarà 0. In caso contrario inseriremo il nostro, la nostra nuova funzione SE e apriamo lo wizard. Se l'uscita di martedì è più grande dell'entrata di martedì, il risultato sarà un orario diurno. L'uscita meno entrata e meno la pausa. In caso contrario, l'orario sarà notturno e dobbiamo fare l'uscita meno entrata più 1 e meno la pausa. Lo stesso procedimento va avanti fino alla domenica inclusa. Ricordo che per aprire lo wizard della Soma, per inserire un nuovo elemento nella Soma, dobbiamo cliccare prima di ultima parentesi, e mettere un punto di virgola. Passiamo. Mercoledì. sbagliato qualcosa. Il procedimento andrà avanti così, fine al, alla domenica inclusa, per poter coprire tutti i possibili orari di lavoro. che è la settima tornata di domenica vediamo procedimento se l'uscita di domenica è uguale all'entrata di domenica il risultato sarà 0 altrimenti la nuova nuova la nostra nuova funzione se aprendo lo wizard inseriamo se L'uscita di domenica è più grande dell'entrata di domenica, il risultato sarà diurno, usiamo la formula, l'uscita meno entrata e meno la pausa. Altrimenti l'orario sarà notturno, l'uscita meno entrata più 1 meno la pausa. E abbiamo finito la nostra bella formula per la settimana abbiamo in via. Abbiamo fatto una verifica a ogni elemento se contiene tutte le cose giuste. Nella barra della formula si può verificare bene. Andiamo in via e abbiamo il risultato. Cliccando... Si vede che abbiamo utilizzato tutte le entrate e tutte le uscite della settimana. Risultato 15 ore e 30. Vediamo. 8 ore più 8 ore e 30 sono 16 e 30. Meno due pause. Di mezz'ora abbiamo 15 e 30 di risultato. Trasciniamo la formula. In basso. L'ultima riga che è compilata. 8 ore meno mezz'ora di pausa, 7 ore e mezza, più 15 30, e 30, il risultato è uguale. Significa che la formula funziona in modo giusto. La parte più difficile è stata fatta. Compiliamo un attimino il nostro orario servirà per poter fare dopo delle uh, formatazioni condizionali che mettono ancora più in evidenza diversi orari di lavoro. E per abbellire ulteriormente il nostro applicativo... Il mio consiglio è di salvare questo applicativo una volta finito come un modello di Excel. Mettendo anche la condizione di non fare il salvataggio automatico ulteriormente. Così una, ogni volta che abbiamo bisogno di compilare una nuova settimana lavorativa Entriamo in questo modello, lo compiliamo e lo salviamo come un semplice documento di Excel, dandogli il nome della settimana, il numero della settimana. Ulteriormente, se dobbiamo fare delle modifiche, si possono sempre fare su questo Come abbiamo? prima la formula del totale dei straordinari e la differenza fra totale delle ore settimanali e totale ore del contratto includendo la funzione se per eliminare gli errori e gli orari negativi le differenze che danno negativi. allora abbiamo se totale ore settimanali più grande del totale ore contrattuale, il risultato sarà questa somma, altrimenti non scrivere niente. L'avevo già presentato in primo video. Okay. Trasciniamo per ricompilare la formula e il risultato sarà in questo modo. Adesso col tocco di colore e basta. Finiamo. Abbiamo messo una condizione di segnalare se ci sono presenti o no gli straordinari. Qui una formatazione condizionale a nostro piacimento con scale di colori, diciamo. Due o tre colori per far saltare gli orari mattinieri o gli orari sera, serali, notturni. Qui in vista, tutti gli elementi che ci aiuteranno di gestire al meglio il nostro orario di lavoro. Mettiamo scala 2, mettiamo una scala a tre colori. Ah. Qui ognuno si sbira si sbisarisce al suo piacimento. E questo Il nostro applicativo. Facciamo anche la somma dei straordinari. Abbiamo sempre in primo piano il valore dei straordinari, il totale delle malattie, il totale delle ore settimanali. Come promesso. È tutto finito. Adesso il mio consiglio per usarlo, come detto, è di salvarlo prima come un modello di Excel e ogni settimana salvarlo, compilarlo su questo modello e salvarlo come un semplice documento di Excel. Così possiamo fare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza intaccare le formule del nostro applicativo. Arrivederci e grazie per avermi seguita.